Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta al baffo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, polpa di pomodoro, zucchine, specca a dadini, olio, scalogno o cipolla, dado vegetale fatto col bimbi, acqua, prezzemolo, basilico, sale, pepe e parmigiano. diamo il via alla ricetta! Sì.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 mettiamo da parte il trito senza lavare il boccale mettiamo all'interno lo scalogno o la cipolla come preferite lo specca a dadini e le zucchine che abbiamo tagliato in maniera grossolana e facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Prendiamo leggermente sul fondo. Versiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 5 minuti. 120 ⁇ velocità 1. Aggiungiamo la polpa di pomodoro. Per chi lo gradisce a questo punto si può aggiungere un pezzetto di peperoncino piccante. E facciamo cuocere per 10 minuti. 100 gradi velocità soft a questo punto versiamo l'acqua il dato vegetale che noi abbiamo fatto con il bimbi il sale e il pepe e azioniamo il bimbi per 7 minuti, 100 gradi, velocità soft. A questo punto aggiungiamo la pasta, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 9 minuti, 100 gradi anti velocità soft la pasta al baffo è cotta andiamo a impiattare pasta al baffo grazie e alla prossima ricetta